Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di limoncello. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 2 giorni per la macerazione. Gli ingredienti che ci serviranno momentaneamente sono alcol per alimenti e la scorza di limoni non trattati. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno di una boccia la scorza di limone, naturalmente senza la parte bianca. e l'alcol per alimenti. Chiudere con un tappo, mescolare e riporre in un luogo al buio, mescolando di tanto in tanto per almeno due giorni. Trascorso il tempo andiamo a filtrare l'alcol dalle scorze di limone. Gli ingredienti che ci serviranno adesso sono latte intero, zucchero e vanillina. Mettiamo all'interno del boccale il latte intero. Lo zucchero. E la vanillina reazioniamo il bimbi per quindici minuti 100 gradi velocità due. Lasciamo raffreddare nel boccale. Non appena freddo, versare l'alcol che abbiamo filtrato ed amalgamare per un minuto a velocità 4. La crema di limoncello è pronta, imbottigliare e conservare in frigo. Crema di limoncello, grazie e alla prossima ricetta.